Ciao ragazzi, sono Elena dell'Informa Giovani, vi presento le iniziative per il mese di novembre. Vuoi andare a quel paese gratis? Ti ci mandiamo attraverso lo sportello di consulenza all'Informa Giovani, dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adatto alle tue esigenze. Giovedì 29 novembre alle ore 15 si terrà un incontro, sempre all'Informa Giovani, ad ingresso gratuito con l'associazione Joint e i volontari che hanno partecipato al progetto programma Gioventù in Azione. Durante l'incontro potrai avere tutte le informazioni attraverso le loro testimonianze. Se è un'organizzazione no profit potresti essere interessato a ospitare dei volontari SVE in Italia. Lo SVE infatti ti dà la possibilità di ospitare giovani spesso molto qualificati all'interno della tua realtà. Tutte le organizzazioni no profit che agiscono in qualsiasi ambito, dal sociale all'ambiente, dalla legalità all'arte, possono accreditarsi per ospitare dei volontari stranieri dai 18 ai 30 anni fino a 12 mesi, con un finanziamento dell'Unione Europea a copertura completa delle spese.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 La prossima distribuzione per quattro spettacoli sarà giovedì 8 novembre, dalle ore 10. La seconda, giovedì 29 novembre, dalle ore 15, sempre per quattro spettacoli. Info ONP. Prosegue all'Informa Giovani il ciclo formativo rivolto alle associazioni giovanili, ai gruppi informali giovanili milanesi e ai singoli, a cura dell'associazione di promozione sociale Colore. Inoltre vi segnaliamo altre iniziative. L'importante è partecipare, un percorso di formazione sui temi della cittadinanza attiva e della trasparenza, responsabilità e partecipazione della pubblica amministrazione organizzato dall'associazione Young Effect and Action Aid con il patrocinio del Comune di Milano. La partecipazione è gratuita. Volontari per un giorno 2012. Hai mai provato un'esperienza di volontariato? Diventare volontari per un giorno è facile. Basta partecipare a Volontari per un giorno, iniziativa che mette in contatto centinaia di associazioni con chi vuole provare un'esperienza di volontariato da ottobre a dicembre. Troverai tutte le informazioni consultando il sito. Starti impresa. È un corso gratuito rivolto a giovani che hanno difficoltà di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro e desiderano iniziare una propria attività imprenditoriale. Indisciplinati È una rassegna organizzata da Officina Film e Olinda con alcuni incontri sulla produzione indipendente. Il primo incontro si terrà l'11 novembre dalle ore 15 con Lilli e un cammino lungo in giorno di Filippo Ticozzi, un seminario con proiezione con l'autore. Da Elena è tutto, ci vediamo per le informazioni di dicembre. Ciao!